3, 2, 1. Bene ragazzi, benvenuti nel secondo episodio di scrivere una canzone. Oggi trattiamo la melodia. Finalmente mi sono negativizzato, sono negativo. Sono stato in quarantena, quindi 11 giorni in casa. E sono ritornato nel mio fantastico studio dove posso fare finalmente il mio fantastico tutorial per voi quindi oggi guardiamo la costruzione della lead sulla stessa armonia quindi la volta scorsa abbiamo visto abbiamo costruito un pattern di cinque accordi che abbiamo ripetuto al loop utilizzando sempre gli stessi accordi sia per la strofa sia per il ritornello andiamo a vedere che possiamo fare solamente con la forza della lead dei pattern diversi quindi creare un verse volendo un bridge e un chorus partiamo e quindi abbiamo fatto la nostra eh, base così chiamiamola così ovviamente è una base che andrebbe messa molto di più a posto non è ancora centrata ma per capire ciò che dobbiamo fare va più che bene sentiamolo al volo quindi come possiamo notare va bene non è una grande cioè non è che abbiamo fatto una hit mondiale abbiamo fatto un brano molto semplice mi serve per farvi capire che abbiamo usato la stessa cellula armonica questa e l'abbiamo ripetuta a loop quindi abbiamo creato un verse indicativo un break e un rit quindi ciò che dobbiamo fare è creare una lead adatta per il verse un break che potrebbe essere il nostro lancio un piccolo bridge chiamiamolo così per andare poi a read. quindi dobbiamo creare diciamo tre differenti modulazioni melodiche ok in genere uso tre metodi che sono quello istintivo faccio partire la base e inizio a registrare take il secondo metodo che uso è disegnarlo sulla, sugli accordi che sto usando, quindi utilizziamo la nostra tastiera e vediamo di trovare le note giuste. E un altro metodo che uso è il testo, farmi aiutare da un canovaccio di testo. Partiamo dal primo metodo, quello istintivo. Okay, abbiamo portato la base, così perché OBS BS aperto e, e la CPU esplodeva. Quindi registriamo la nostra lead. Mamma con un po'. per sinistra non si può. A feeder clayson. Tu vedo. Bene allora ehm, Ovviamente è un fake improvvisato Sono cellule molto semplici che non mi piacciono. Abbiamo fatto poi una versione veramente in fake. Cerchiamo di dare un, un intervallo, delle giuste pause, cercare di dare delle sillabe in levare. Un metodo che io uso è proprio la ricerca della ritmicità. And a slit, in a tunnel, and I'm on a rock car You've seen beat them, and I'm on the I'm on a mona, you ain't feel about Facciamo tutte e due, quindi potrei vedete, nell'improvvisazione si può poi andare a giocare nella ricerca di fare magari una combinazione tra le due. Questa qui facciamo la verde, ok, facciamo marroncina così. Quindi abbiamo tre lead. secondo me è sicuramente questa però abbiamo questa strofa che eh, non è bilanciata bene quindi andiamo a cercare una soluzione per la strofa una soluzione potrebbe essere cercare sulle matrici che abbiamo già fatto di andare a fare un collage un puzzle delle cose che abbiamo scritto tipo mi metto questa qui se la chiudo. però qui siamo già troppo alti facciamola su un range più basso mamma con no no no no no no No, così non va bene. Però se prendiamo tipo questa... Mm -hmm. I'm born. I'm born. Fare un intervallo del genere ritmico non è male. Che io uso quando devo fare delle lead, l'ho fatte in fake English. Proviamo a fare adesso un metodo con il fake italian, che in fondo è il mercato che ci interessa. Vediamo un po'. Quindi, ciò che faremo è improvvisare è improvvisare fake italiano? Sempre improvvisato, sempre istintivo. Eh? Vedi come sei? come ieri è tutto quello che mi basta averti qui ancora tu ci sei con il non sogno eppure quando pensi di tornare ancora in piedi con me e penso ancora di San Pieri. oh yeah ti vedo ancora a stelle nella mente mia nei sogni delle che non vorrei più beh no molto credibile in realtà no vedi come sei vita come ieri tutto quello che mi basta averti qui ora tu ci sei o non sogno pure quando pensi di tornare ancora in piedi e penso ancora di tanti anni, oh ti vedo ancora le stelle. Nella mente mia mi stanisci un'idea, come la vita che non vuole più. Questa è la più credibile, no? Potremmo anche non accontentarci e andare avanti a tirarla giù. Ma ciò che voglio farvi vedere adesso, il secondo metodo cioè diciamo che questa lead mi piace al di là che siamo leggermente fuori tempo ma questa è una cosa che ci arriviamo dopo andiamo a tirarla giù chirurgicamente sulla matrice degli accordi che ho utilizzato quando ho composto l'armonia e quindi esaminiamo un po quelli che sono gli accordi vedi come sai tutto quello che mi basta averti qui ora tu ci sei con i noni sogni pure quando pensi di tornare ancora in piedi con me e penso ancora di cambiare oh, yeah. ok quindi la cosa che dobbiamo subito mettere in chiaro qui è che abbiamo due cellule di lead molto diverse tra loro questo è il verse okay. prende un'altra ritmicità effettivamente lo stacco c'è ora per evidenziarlo ancora di più se lo andiamo a esaminare al pianoforte ritornello non va bene questa cosa perché non abbiamo dinamica sulla voce non abbiamo dinamica stiamo sempre sul sol che è la settima dell'accordo dominante quindi potremmo spostarlo sulla quinta questo fraseggio sulla quinta del baby come sei Potremmo farla così così quando andiamo a prendere il sol lo prendiamo per la prima volta sul reed quindi andiamo a fare la lead sulla quinta dell'accordo di, di la bemolle major che sarebbe un mi bemolle <totipos> <totipos>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 piace l'unica cosa è lo scalino del break che va aggiustato perché prendo una nota che non va bene perché dobbiamo partire da qui perché il break parte dal fa ma noi dobbiamo farlo partire dal mi bemolle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 Perfetto no cioè funziona così abbiamo due cellule che valorizzano sia la strofa che il rit. eppure stiamo lavorando come avete visto che è il tema poi principe del tutorial sulla stessa armonia creare lead scrivere una canzone semplice dove i pattern verse e rit lo decide la lead e non l'armonia e mi sembra che abbiamo centrato il colpo un metodo che adesso andiamo a vedere è se abbiamo un canovaccio di testo appuntato da qualche parte sul telefonino nel computer nel nostro diario segreto è andare a prendere magari quella poesia che abbiamo buttato giù o quel canovaccio di testo e andarlo a provare così in bianco senza stare lì troppo a sistemarlo andare a ricantarlo su questa base. Quindi avverrà questo effetto, diciamo, sorpresa. Il più delle volte viene un disastro, <ride> ma a volte invece apre delle direzioni inaspettate. No, E quindi se abbiamo anche il testo giusto ci ritroviamo con un lavoro molto semplificato perché ci siamo ritrovati il testo giusto senza starlo ad andare a scrivere in un secondo momento eh, facendo una lead in fake come abbiamo fatto prima e poi dopo ci mettiamo lì e scriviamo il testo ricalcando eh, le parole della linea melodica a volte questo appunto semplifica molto il lavoro certo dobbiamo avere assolutamente fortuna che entrambe le cose si incastrino no? base lead e testo ed è molto raro. Però se non funziona, ad esempio il testo ci apre magari delle cellule melodiche molto interessanti. A me mi è capitato spesso, a volte mi faccio spedire dai miei colleghi dei canovacci i testi e si apre un RIT magari meraviglioso. Quindi adesso andiamo a vedere come funziona. È solamente un trucco, un metodo, quando non ci vengono delle idee melodiche vincenti. Possiamo adottare questa cosa vediamo perché la cosa fondamentale qui che dobbiamo ricordarci non è la creazione del testo ma la creazione della lead quindi le parole ci servono solamente a capire a inventare una lead poi che quelle parole vadano bene anche per la lead e per la canzone quello è un altro discorso Ma questo non ci interessa noi qui non stiamo scrivendo il testo noi ci serviamo di parole già scritte per improvvisare una lead su quelle parole come leggere un elenco del telefono capito chiaramente l'elenco del telefono a parte che non c'è più fortunatamente ma ehm, non ci aiuterebbe ok prendiamo un testo a caso vi faccio vedere che vado proprio così free libero davanti a voi come se fossi a casa mia con la telecamera spenta eh, di solito io non lo faccio prendendo i testi, però è per farvi un esempio, non avendo eh, un canovaccio sotto mano, me lo costruisco. Prendo delle frasi a caso di altri autori, le prendo proprio, le stirpo da un testo qualsiasi, in modo tale che non ho problemi, non ho problemi di diritti. Sì, ah, quindi prendo frasi a caso e me le incollo. Prendo questa, poi prendo quell'altra, eccetera, eccetera. E me le vado a incollare qua. Beh, facciamo conto che questo è il testo che invece, che invece abbiamo nel nostro cassetto, nel nostro telefonino. E diciamo, bah, ti fai vedere come ci sta su questa base. Andiamocela a cantare. Luce a chi crede a una stella e un cielo blu, che se un uomo cade può non rialzarsi più. Ho bisogno di te, puoi fidarti di me, sicché avrei voglia di stringerti ancora, ti prendo il rischio se c'è, Aia, ah, yeah, li ho sbagliato, mi prendo il rischio se c'è, lì va rifatto. Mi prendo il rischio se c'è. Ascoltiamo. Luce chi crede una stella e un cielo blu, che se un uomo cade può non rialzarci più. Ho bisogno di te, puoi fidarti di me, sicché avrei voglia di stringerti ancora, mi prendo il rischio se c'è. Nanani, nanana, molto Italian style va bene è solamente un'indicazione creativa per aiutarci a stimolare la creatività ok quindi è sicuramente c'è l'effetto sorpresa perché non sapevo quello che stavo facendo e l'effetto devo dire mediamente Buono ovviamente nella condizione di creare veramente un singolo non sarei assolutamente soddisfatto Ma l'esempio che volevo farvi è assolutamente calzante Quindi abbiamo centrato no? quelle che erano le spiegazioni della creatività della lead E il tema ovviamente della nostra puntata Vi lavo le cuffie e possiamo salutarci su quello che era il tema appunto del, della puntata, creare un, una canzone, una canzone su quattro accordi semplici che si ripetono sia gli stessi per la strofa sia per il ritornello e vedete che cambiando un filo d'arrangiamento in produzione su poche cose, magari mettere una kick che incalza un po' di più, mettere un Charlie in sedicesime, una chitarrina... Uh, anche lì che fa un po' di ritmica, già senza la lead creiamo il pattern di quello che dovrebbe essere il nostro ritornello o eventualmente il riff eccetera eccetera e poi appunto abbiamo visto messo a fuoco quello che è l'importanza della melodia, del disegno melodico per creare le cellule che compongono la canzone. Questo è tutto e ci vediamo nel prossimo episodio, spero presto, ciao!